Bella a tutti ragazzotti miei, benvenuti in questo nuovissimo video Video un po' particolare perché oggi non andremo a giocare a nessun gioco Non andremo a bestemmiare in nessun gioco ma bensì oggi siamo nella vita reale Oggi vi devo spiegare un po' di cosine Ve lo faccio molto così il video, molto scialla perché sì, le cose cupi non mi piacciono tanto Però spero che voi capiate il concetto principale Va bene ragazzi, va bene, madonna Perché da De Dome è scomparso da Youtube Dade Domi non è scomparso da YouTube, bensì non ha fatto live E voi direte, perché Dade non fa mai live in ste serie, oh ci manca dio caro Ci sono tre motivi principali Sì, tre motivi principali Partiamo con il primo, il primo più, più importante è il fatto che sono pieno di compiti Cioè raga, ho i compiti anche dentro di me, non ci volete credere, guardate No ragazzi, a parte tutto, ho veramente tanti compiti e interrogazioni in queste tre settimane di maggio e non sto a elencarvele però vi dico solamente che vi dico solamente che ho ben otto compiti, contando che io faccio 5 5 5 giorni a settimana 8 giorni su 15 io ho un compito quindi è più della metà ragazzi per farvi capire senza contare raga tutti i compiti che danno per casa che quelli comunque bisogna farli perché ci sono anche altri compiti che hanno valutato però fatti da casa, quindi non so se utilizzate classroom ma su classroom me le fanno fare e raga, le interrogazioni cioè io sono stato interrogato esattamente a fisica inglese matematica microbiologia Ehm, italiano e storia, quindi ragazzi so tante cose da fare, tante cose da fare e, e il mio cervello allora tipo così secondo motivo per il quale ho smesso, almeno ho preso una pausa nelle live è per il semplice fatto che non sono più motivato a farle, perché? Eh, come ben sapete ragazzi da diverso tempo che per chi magari mi segue più frequentemente, da diverso tempo che non viene molta gente in live e io ne risento tanto, raga, ne risento tanto per il semplice fatto che è una cosa che a me piace fare, ed è vero, però a me principalmente non è che piace giocare con una live accesa, a caso. No, a me piace far divertire le persone. E se vedo che ci sono poche persone che vengono in live, o almeno sono sempre le solite, eh, che io ringrazio ovviamente tantissimo, che mi supportano sempre, ehm, io ci sto abbastanza... ci mangio male, ecco, tutto qua, per il semplice fatto che... Eh, comunque è una cosa che faccio da quasi tre, due anni e che um, è sempre stato un, uno stonks assurdo. Però ragazzi, io non posso obbligare la gente a venire live, ok. C'era anche la scuola, c'erano anche gli sport. Non lo so. C'era anche Fortnite, magari ad alcuni non piaceva più, e quindi parleremo dopo. E, però ecco, io. Ora, non voglio dire numeri, però per farvi capire che 4, no, quasi 5 mesi fa io accendevo la live, dopo 5 minuti eravamo in 40 spettatori e io facevo 90 aspect mentre ero in partita nei server privati, che sapete bene che la maggior parte degli spettatori si alzano quando siamo in lobby, perché devono entrare in partita per l'appunto. Io facevo 90 spettatori in partita, in live, ora 90 spettatori, me li sogni. Perché al massimo ne faccio 20-30 Capito ragazzi? Io di questo sto parlando Terzo motivo è che Fortnite mi fa veramente schifo Vi dico la mia opinione Fortnite mi sta veramente facendo pena Ma non tanto per il gioco eh, Tanto per le persone che ci giocano dentro Perché solo ora sto capendo veramente Quanti tryharder ci sono E quanta gente schifosa non voi ragazzi niente, in anche abbia altro Però quanta gente schifosa ci gioca a questo gioco Non lo so ragazzi Mi arrivo la sera Dico bene facciamo live ehm, Con mille pensieri in testa di altri tipi ehm, Bene facciamo live Devo accendere Fortnite e mi viene da vomitare Ve lo giuro ragazzi mi viene da vomitare Solamente guardate al massimo su Fortnite posso entrare su Salva il mondo per eh, non lo so, invitare qualcuno e dargli ciò che mi resta Anche se comunque ho uno shop Quindi ragazzi mi raccomando Entrate nello shop e trovate in descrizione Per chi interessa appunto. Non lo so, tutto qua Io Battelle Reale non ci gioco penso da 4 giorni, 3 giorni Non lo so ragazzi, veramente da tantissimo tempo Al massimo ci gioco un qualche iscritto Un qualche abbonato soprattutto Però per il resto ragazzi eh, Non lo so, non ho più... La voglia di giocare a questo gioco. Mi sto appassionando da, ad altri giochi. Ehm, durante video lezioni io gioco praticamente a Rocket League. Principalmente, e mi sto appassionando tanto a Warzone. Presto dovrà uscire anche un montage di Warzone sul canale. Spero vi piacerà. E spero vi piaccia anche il gioco. Perché probabilmente, ragazzi, non dico che mi sposto totalmente su Warzone. Ma vorrei portare tante cose diverse sul canale ok, quindi Warzone sarà una delle primissime cose perché veramente mi sta piacendo tantissimo sia per come è fatto che è molto più realistico sia per tutte le meccaniche di gioco, sia per tutte le cose che c'è da sapere e sia ovviamente perché siamo nella stagione 3 e bisogna vedere ancora un sacco di nuove cose, un sacco di nuove stagioni mm, detto questo ragazzi non so quanto sta durando il video però ho sono le cose principali era, poi da ho smesso di fare live la prima ovviamente è quella che è importante. E Vi devo annunciare che io a giugno smetterò di far live. Eh? Però in teoria se eh, lui <coughs> riesce perché dovete dare una mano voi. In teoria a giugno eh, dovrà iniziare a far live mio fratello sul mio canale. Perché dovrà fare live mio fratello e non io. Perché io ragazzi sarò fuori un mese. Sarò fuori di casa un mese, ok? Non sotto sotto. Non so, te punti. Però, bensì, andrò a fare un'alternanza um, un scuola-lavoro. Quindi, andrò praticamente a lavorare. Anche senza virgolette, andrò proprio a lavorare 8 ore al giorno circa a Malta. Quindi, sotto, sì, sotto la Sicilia. Sotto la Sicilia. E mi raccomando, ragazzi. Eh, Andateci lo stesso in live, che gli fate compagnia. Bene, ragazzi, siamo arrivati al fine del video. Io chiederei gentilmente a chi ne ha visto tutto di scrivere nei commenti ehm... Um, hashtag um, hashtag cipolla um, niente noi ci si becca al prossimo live Scusate per questo video prendo, io vi fa, avrò fatto prendere un infartino però Ormai dovete, dovreste essere abituati a far riprendere gli in infartini. <ride> Con Dante Tomi raga tutto è possibile. E niente raga, ci vediamo alla prossima live, dai. Bella raga. Un bacione. Ciao ciao!